Questa forma di espansione è una visione mentale, essenziale, che io in, questa, in questo momento che ho effettuato, estensione della spalla, preparazione della scapola, preparazione dei dorsali, spinta e trazione, trasferimento, mantenimento, mira, ora mi si forma nella mente un'espansione che mi permette di non perdere tensione, l'espansione deve essere virtuale, assolutamente virtuale, non ci deve essere né spinta né trazione, una volta raggiunto l'ancoraggio non ci deve essere più né spinta né trazione, sono già effettuato il trasferimento, sono in mantenimento, mantenimento cosa vuol dire? Lo dice la parola, vuol dire fermi, fermi, fermi ma Sarei rovinato se fermo, ma nella mia, nella mia mente mi si deve formare una, un pensiero di espansione. Ne Possiamo poi discutere su quale pensiero mettere per quanto riguarda l'espansione. Sono in questa posizione, mi si forma nella mente un'espansione, sono in mantenimento e quindi il trasferimento è già effettuato, la spalla è già estesa e la freccia parte. Un attimo prima del rilascio, un attimo prima del rilascio, subito dopo che mi è venuta questa visione dell'espansione, un attimo prima del rilascio, mi si deve formare nella mente il perfetto fumo dovete, Questo è già un passo successivo, di livello un po' più elevato. però, un attimo dopo l'idea dell'espansione, l'ho confuso dopo, tutto Eh? vediamo, vediamo no, poi stasera quando fanno il testo non hanno capito non è più poi ho ridotto l'espansione proprio certo che non è sempre ma vediamo poi come l'ho ah, organizzata io quindi un attimo oltre all'espansione allora ora, rifacciamo di nuovo ok pretrazione Estensione della spalla, preparazione dei muscoli dorsali, ok? Parto mantenendo estension in estensione la spalla durante la trazione e attivazione dei muscoli dorsali, quindi spinta e trazione. Raggiunto l'ancoraggio, la punta è tornata più o meno nel centro, trasferisco, cioè aumento la, la, il dorsale mantenendo la punta nelle nel vicinante del giallo, ma preoccupandomi solo di guardare il giallo, a questo punto mi si forma nella mente un'espansione una virtuale, ma non un'espansione fisica, un'espansione virtuale e la freccia parte, un attimo prima che la freccia parte io so già come aggarrar il follow-up, tante cose così in così poco tempo consciamente è impossibile farla sappiatelo allora si allenano si allenano a utilizzare quasi tutto nel suo conscio come esattamente come avete imparato a guidare l'automobile non c'è nessuna difficoltà supplementare come la guidate l'automobile guardando i pedali no. cercando di capire dove mettere la marcia così qualche volta no ma avviene tutto automaticamente, dopo un po', ma ci avete un po' La stessa cosa è questa. Sembra complicatissimo, ma una volta raggiunto questo circolo virtuoso tutto avviene in modo sistematico, soprattutto a livello subconscio.